Sì, grazie. Allora, eh, la vicenda che riguarda il, la sede di via Portifiocca del settimo municipio è una vicenda che è stata sollevata anche presso il municipio stesso e un pochino, diciamolo, strumentalizzata. Eh, adesso noi cercheremo di ragionare al di là delle strumentalizzazioni. E, so che anche l'assessore De Santi si è intervenuto presso il municipio al, diciamo, all'esito della votazione che c'è stata presso il municipio di astensione della stessa mozione analoga a quella presentata dal PD Capitolino, ehm, la stessa presidente Lozzi ha chiesto al direttore Minichini la riapertura dei servizi anagrafici. Per questo motivo noi possiamo votare sì a questa mozione eh, rappresentando l'interesse dei cittadini e mh, tenendo presente che la chiusura era dovuta semplicemente al fatto che eh, la, il ridotto personale non permetteva di fornire in periodo Covid iniziale i servizi in entrambe le sedi. Quindi voteremo sì a questa mozione convintamente perché riteniamo che ora si possa procedere alla riattivazione dei servizi anagrafici. Grazie.